Salutano al cio, e ne vuo via dio. Ho dio mi estas in l'esperanto domo, e blevi poves audi mi angorgion. Di mi havas malvar mumon. Fecal mi avivo, last tempo mi ciam estas mal sana. Se ho di nuovo questi esperanto lezioni, che mi instructano uh, per il lezioni e mi per il E non è che questo per informare. Se questo non interessa, mi a mi viene a mi viene a fare questo affiso per esperanto, perché mi a esperanto, mi per esperanto, perché mi mi per mi viene a Ho questo No, se vi interesse per i Esperanto, envenu, envenu, c'è la yunaviro il gruppo, mi sposa che Elias sia paro, che Ebola abbia preso il centinaio e li tio li dis, decaiado, mi aspetta che sia maggiore. Lui dice, no, non è che io studio mi dice, oh, bene, di in esperanto, che tiam dis, mi io le parole esperanto, di fatto, è in esperanto, in buono esperanto. È mi sono mi sono presi, mi sposo, ili idi è, dis, nu, hodio, mi sono li mi sono presi, mi sono e mi sono presi, mi sono presi, mi sono presi, mi sono mi sono presi, mi sono mi mi in qualche tema mi donna la lezione di plida in forma a caso o conveno. E si dice, è interesse... Il fatto è che il tempo è molto più che non ancora dire una frase in Esperanto, ma è un po' lungo e che che è un po' lungo che in Esperanto, un più che non pensa che è e in Esperanto, tempo, uno di questi esperantisti ha detto che è un che è Uh, libraron mi supposes. Cai <coughs> uno dei libro e chiun li donis alla Esperanto domo, esis es chi tiu, cai temas pre uh, Esperanto, uh, e vi la vi posvidi la last in tre signo in te, E' esis chi tiu, cai tiu signifas in cina Esperanto, mondo in al mondo linguo. Domi intense doni gin al mio patrino. cerchi tre interessi just pri... C'è un'altra strana scelta occupata da me, da Eveleshi Pavos legge di Esperanto in Allora, io YouTube è filo? Yes, Yes, yes mio filo. un'altra uh, mio filo, c'è di mio filo, mio filo, c'è un'altra mio figlio c'è un'altra persona di mio mio figlio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 Grande, già vedo noi Schneiderboy. Ancora nel trapasso sti onser, gas, dis. Che interesse? Io interessavo. C'hai un nuovo amico, <laughs> <laughs> uh, film. Said... <laughs> Yeah, mi nome è Michel, eh, mi spero che la amico sia yeah, ja video che a nome mi pare di vedere. nome di mi pare di vedere. nome di mi pare di vedere. mi pare di vedere. mi pare di vedere. C'è sono nome mi pare di vedere. C'è Ah, buona buona. Cai vi? Ah. Uh, mia edzino. Ah. Uh, havas laborum. Ah, ok, the... yep. Cai mi venis. Ah, buona. Cai di ma, chi è di venis o Sydney? <laughs> uh, mi, mi, mi diris eh, ho di al. Mitchell che tiestes la. Civil Oh, sì, sì. <laughs> yeah, yeah. <laughs> ah, sì, se volemo, sì, sì. Mi stessi tre se volemo, Ah, tu. Nei temo per il tio che vi implica in Malbona e Russo e Mafia e Ferro <laughs> <laughs> e io ti ho. Tutto bene. Egapone. Cai chi è un previa ora dentro, in Tokyo Casos. Sì, sì, sì. Ah, ci sono state lunghe history. Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, Monte, mi <laughs>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 non è un lavoro, non è un lavoro, è un lavoro, è e perché i popoli è un lavoro, è un lavoro, è film,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 Il commento è che il vivo è molto che forte perché non ha eletto molto Saluto a tutti, mi sentite? Il Dio. è molto più forte e molto e molto più forte. Il gruppo è Hey Richard, il film è molto più forte. Il è film non è necessario il filo della filmò. se vi faccio un film, vi faccio un film di Vasparri, vi faccio un disconnigo, abboniamo il mio canale se vi ancora un nuovo abbonis, perché mi vedo in e ora voi volete, se che mi è stato in un gruppo, perché me il mio orecchio in e il mio orecchio in